Io adesso provo a fare un... Oh, oh, oh, oh. Keep me Sono molto teso. È sabato sera e ho appena deciso di fare una stronza. Ho appena noleggiato un'auto car sharing. Uh, giusto per provare a vedere com'è. Cosa può andare storto? Tantissime cose. Ah, non ce ne ho fottuto come funziona? Bisogna entrare dentro e guidare. La sensazione che ho adesso è che io non sappia più guidare. Sto arrivando, la vedo. Ci siamo. Questa qua è una Volkswagen Polo. Madonna, sono strateso. Bene ragazzi, sono dentro e tutto quanto molto figo. C'è un unico problema, si sta a destra in auto. Giusto per farvi capire qual è la situazione, questa qua è la posizione di guida e ovviamente le marce sono a sinistra. Sono giuste, nel senso che la prima e i pedali sono giusti, a sinistra c'è la frizione, a destra c'è l'acceleratore, però è un casino. Sarà fattibile? Questo qua lo scopriamo adesso. Quindi proviamo a partire. Oh mio dio. <ride> Ho una macchina, sono a Londra. Mi sto cagando letteralmente sotto. Ma non parte. Il freno a mano. Io sto andando. Ragazzi, io sto andando, sono in strada. Ho fatto un'assicurazione in più. Che strano. Io devo stare. Ok, oh. ok. Oh. Io devo stare a sinistra. Ok, è, è, è una cosa assurda. Metto una freccia a destra senza sapere dove io stia andando. Però sto guidando. A Londra! Fa un, una paura il fatto che bisogna adesso stare attenti a sinistra. Perché è a sinistra quella che può battere contro le porte? <sussurra> Mamma mia. È come dover imparare a guidare di nuovo. Porco! Allora, io adesso vado in strada. Vado, vado in strada. Cioè vado letteralmente in strada Dove ci sono le macchine Per fargli capire Adesso sto di qua Sono ad un incrocio Quindi A posto Sto guidando a Londra Io non so dove sto andando Ma in Italia si guida a destra no? Quindi qua si deve guidare a sinistra Sto guidando a Londra Guidare in UK Cosiddetto Regno Unito io, io sto letteralmente, non so, sono al settimo cielo, è un'esperienza assurda Poi sono completamente da solo Ovviamente si sta molto più attenti e tutto quanto molto più amplificato Devi stare attento a tutto quanto, anche a come giri il volante È proprio psicologicamente strano No, no, no ups, ciao, ciao, ciao, no, no Ok Quella là è la Queen Mary University dove io studio e lavoro sposto sulla corsia di sinistra oh, oh, oh, oh. Sì. I don't do it, make you okay. e mi sto posteggiando in questo momento 5 no. la macchina all'ultimo proprio ok ragazzi ho avuto un infarto stavo cercando di far finire il trip in modo tale da finire di pagare stavo cercando di inserire la chiave e ti dice che la puoi lasciare soltanto quando diventa la luce verde mi raccomando ragazzi se usate una zip car ricordatevi che per inserire la chiave bisogna usare il bussolotto che c'è dietro questo è verde questo si chiude la ah, ho appena lasciato la macchina, l'ho parcheggiata e l'ho chiusa e sembra che abbia fatto tutto quanto correttamente. Uh, dopo qualche infarto e un pochettino di cose che dovevo capire, dovevo capire nel funzionamento, sono ancora vivo e ho appena guidato per la prima volta a Londra. Come mi sento è molto strano, devo dire la verità. Uh, Ancora non ci sto credendo del fatto che in effetti ero in strada e guidavo a destra all'interno della macchina e a sinistra nella strada. E che soprattutto sono riuscito anche a non schiantarmi, perché andavo molto piano. Però devo dire la verità che l'adrenalina che mi ha creato la situazione è stata molto forte. E, <ride> e niente, è quindi figo, quindi figo ragazzi quindi ho guidato a Londra quindi ho guidato a Londra dopo questa escalation ringrazio a tutti quanti per essermi stati vicino e ci vediamo un prossimo episodio di Cobb ciao